Salve a tutti ragazzi, sono SDM4, oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla e oggi in questo video vorrei provare a fare un acquario e per farlo ho bisogno dei coralli. Io qua vicino alla base ho, non proprio molto vicino però, ho questo oceano con dei coralli di cui mi ero segnato la posizione una volta e ho già preso dei coralli qui che sono qua dentro. In queste shulker box qui ci sono dei, dei pesci che non ho preso io ma ha preso sempre il mio solito amico che prende tutto perché ha deciso di regalarmi un po' poi, un po poi se li era tenuti Comunque eh, questa parte la taglio ovviamente comunque tra c'è un pesce palla che figo E vorrei provare solo a prendere un po' di coralli vedere anche quanto tempo ci metto a prenderli perché è morto c'è qualcosa che non mi quadra ah perché non li sto prendendo con silk touch vero hanno ragione anche loro quindi prendiamo silk touch Se così li prendo Ok sembrerebbe che sì Allora io adesso Ne prendo un po' Ricordatevi di non fare come me Prendeteli con silta sì, Se non ce l'avete potete solo prenderli morti Che comunque sono... Non sono bruttissimi Adesso io ne raccolgo un po' E poi ci vediamo tra un attimo Allora ragazzi ehm... Stavo, ho raccolto tutto adesso qui non vedete niente ma perché è tutto qua nelle shaker box che tra l'altro adesso lascio qua dovrebbe essere questa ecco ho messo tutto qui ora io pensavo di farlo qua e facciamolo 11 per 11 quindi 1 2 3 4 5 6 7 4 9, 10 11 ora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 però di aver contato bene perché ho la palo forte quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ho scavato un in più togliamo tutto e direi di farlo profondo 8 penso che 8 vada bene, escluso il vetro perché qua metterò un vetro quindi partendo da qui 1 2 3 4 5 6 7 8 salire quindi ora qui iniziamo a scendere quindi togliamo tutta la sabbia da qua ragazzi appena fatto una scoperta penso che magari è una cosa falsa ma se qua c'è un blocco di arenaria arenaria giusto e vicino c'è un blocco più duro se tu rompi l'arenaria quello vicino si sciotta aspetta avete visto, cioè, sono stato molto veloce a romperlo, ora se provo a rompere questo qua ci metto molto più tempo, ne apriamo un attimo adesso così, cioè è velocissimo, ora sta venendo smettendo tutto però, mettiamo un po' giusto, non so se è una cosa confermata, eh, però io in ogni caso ve lo faccio notare poi magari è una mia impressione allora ragazzi ho appena finito di scavare e ho deciso che ehm, volevo fare magari ancora, vi ho detto che lo facevo 11x11x8 anche se tecnicamente sarebbe 11x8x11 per per 11. comunque eh, ci ho rinunciato perché comunque è troppo lungo non voglio ancora fare un altro lato per fare lo spessore quindi qua ci saranno già le pareti quindi qui possiamo chiudere e qua metto poi della qua metterò poi solo il lato c'è il lato il si sì, per fare un bordino quindi qui tengo solo quello questa è stata proprio una buonissima idea comunque quindi questa qui sarà la forma e l'essenza dei pareti quindi magari per costruire siamo la sabbia che si sciotta con la fala ora di cosa ho bisogno qualcosa per fare le pareti io non so come fare le pareti dell'acquario ma probabilmente le farò con ehm, la prismarine perché la prismarine è ottima per fare cose d'acqua quindi magari cerchiamo qualcosa di carino da usare perché ho il mattone di prismarino che ne ho tanta ne ho tanto è quello che ne ho più di tutti quindi a questo punto usiamo questo e posiamo un po di roba quindi allora adesso riempiamo tutte le pareti così qui ci sarà qualcosa che mi devo escogitare poi adesso poi si vedrà poi pian piano faccio venire in mente anche okay, senza pian piano adesso andando avanti qualcosa mi va vale in mente comunque finiamo di riempire un attimo qui allora ho finito di riempire tutto e i mattoni sono bastati proprio al pelo se avessi fatto uno strato più lungo penso che non, eh, non ci sarei riuscito a farlo comunque ora là sotto stavo pensando di mettere la sabbia che dovrei averne un po' qui e sbagliato. Or comunque ora ora mettiamo tutta bene la sabbia quindi così è a posto ora facciamoci un altro pillar di sabbia qui perché se no come ci torno su qui il bordino lo faccio di prismarine scuro se ce l'ho, se non ce l'ho, uso il prismarine normale allora come pensavo non avevo il, il prismarino scuro la Dark prismarine e quindi ho preso il prismarino normale e anche se eh, ce n'erano erano bisogno solo di 44 tecnicamente io ne ho preso comunque lo stack per andare sul sicuro però forse non li ho usati proprio perché tecnicamente 11x4 per mi dovrebbe dare il perimetro di questo perché io ho fatto lungo 11 sempre che non abbia sbagliato e quindi ne devo usare solo 44 ora dovrei posare qualcosa perché qua sono un po' pieno Ora ho fatto anche questo, dobbiamo ancora prendere il vetro, dimentico sempre qualcosa. Ora i pesci li mettiamo dopo, mettiamo l'acqua, quindi facciamo un bel buchettino qui. E forse era meglio se lo facevo sotto, ma tanto ora che ho io... I... i secchi pieni sono a posto cioè basta che ho secchi quindi questi si creano sorgenti infinite allora ragazzi ho quasi finito però eh, sono stato nettamente rosso quindi non ho potuto dire perché cosa bisogna fare per riempire velocemente una stanza basta soltanto mettere l'acqua qua eh, da due lati e se vi faccio vedere se qua diventano tutte fonti infinite se io mettessi l'acqua qui perché ora che ho messo a posto basta che poi riempi solo più qua e quindi si riempie tutto quindi bisogna solo riempire queste strisce qui di acqua quindi io consiglio di avere due secchi d'acqua adesso me me sarebbe solo più una perché tanto solito si stanno formando sorgenti infinite vi porto a dire se fate una sorgente infinita e siete a posto allora ragazzi il vetro lo devo poi mettere dopo per comodità poi mi raccomando mettete l'acqua prima dei coralli perché sennò i coralli muoiono fuori dall'acqua prendiamo i coralli posiamo un attimo la roba in eccesso qui perché sennò Possiamo costruire, usiamo qui, questo magari teniamolo ancora, facciamo così e teniamo qui solo questo roba qui. Così, qua posso tenermi un po' di coralli, questo no. Così, purtroppo, ok e i coral questi qui poi i pesci li mettiamo per ultimo sto dicendo pochi di questi qua anche se io in realtà ho provato a prendere abbastanza quindi io quindi ora facciamo una, um, un motivo corallino Adesso le sto facendo un po' a caso, comunque ricordiamo che la natura non è proprio perfetta, e eh, fa tutto un po' a caso, quindi se facciamo qualcosa che spunta anche dal muro secondo me è carino. In questo corallo qua così, che però dovrebbe avere anche qualcosa di qui. Ora con il corallo blu e poi manca solo quello giallo. Con il corallo rosa forse non blu. Qualcosa che fa così. Poi con il giallo facciamo qualcosa che stampo qui in mezzo, per riempire bene, ora facciamo il rosso, che parte anche da qui, e che fa così qua, dovrò poi rompere, potevo ecco, fare così, così lo rompevo solo una volta, se ci sta comunque penso di sì mm, forse no non facciamolo così alto e non facciamolo troppo simmetrico non devo mettere questo qui Così. forse sbagliato era questo qua che non volevo mettere lì ecco così e poi questo lo attacchiamo un po' magari mettiamo qualcosa qua giusto per non, non che sia troppo monotono ora quello giallo avevamo detto che è uno che si insinua un po' in mezzo Così in modo da riempire un po' i buchi Poi tanti coralli si mischiano assieme ogni tanto Ecco così Ora spero che queste vanno già bene Ora riempiamo tutto con i fan eh, Questi coralli qui Ora a punto, buttiamo via anche queste Tanto non ci serve E i sea piccoli li prendiamo dopo di questo ne ho 64 ne prendiamo quindi prendiamo quelli ora mettiamoli un po' in giro a caso anche sul fondo in modo che sono un po' carini ora ho tagliato un attimo un pezzettino mettiamo in giro dei si, pickle per illuminare bene ora che ho illuminato tra l'altro no ho posato la prisma quando sono uscito quando sono uscito dalla rotta e ho posato la casa che pizza so. mettiamo i pesci non li metto di sicuro tutti però un bello stack lo metto ora che ne ho messi esattamente 32 gli altri pesci mettiamo il pesci palla che mi hanno avvelenato ora si deve essere formato un bel acquario quindi estendiamo il vetro così che con l'Optifine qualcuno che ho il core con l'Optifine poi diventa ancora più bella magari poi un giorno se ho un computer migliore provo a vedere in questo manda con le shaders e con la optify naturalmente ho finito il vetro quindi cosa dobbiamo fare ma tra l'altro spero che ai pesci non dovevo dargli poi un nome adesso non mi ricordo ma non mi sembra che ai pesci gli devo dare un nome Ok perfetti i pesci non sono respawnati quindi quindi mi sembra che sia venuta abbastanza bene cioè non fa schifo ditemi cosa ne pensate quindi io ora che ho preso un po' di vetro l'altro lo tengo a casa che se no gli casa non ho niente vetro quindi ragazzi, metto solo qui l'ultimo blocco e è finito così. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che l'acquario qui serva serva qualcosa, tra l'altro, se mi mettessi in F5 posso andare sotto a vedere l'acquario. Mettiamoci in F1 e sono andato sotto l'acquario. Questo perché dal 9 aggiornamenti a quanto pare si può vedere attraverso il vetro. Comunque, teniamoci eh, F5. Detto questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto, ciao!